Buongiorno a tutti e benvenuti nel mio canale. Come ben saprete io ho dei problemi con alcuni tipi di legumi, fatta eccezione per i ceci, di cui ho una grande resa, sono contento. Ho problemi con i fagioli, dove ho una resa bassissima, piselli non ho assolutamente resa, così come i fagiolini, i fagiolini non, non vanno. A me, nel mio terreno, non vanno. Ho sentito un po' di vicini di casa, gente più esperta di me, e mi hanno consigliato due metodi alternativi, che adesso proverò intanto qui era il campo dove avevo le patate se vedete ancora ci sono i solchi ho scavato a mano e quindi adesso dovrò poi vangare con la moto zappa e farò i solchi metterò giù fagiolini e i borlotti lingua di fuoco i due metodi sono questi, li proverò entrambi il primo metodo consiste nel fare i solchi bagnare bene bene comunque ieri è piovuto parecchio quindi la terra è ancora umida stendere i semi ricoprire con un paio di centimetri di terra calpestare la terra sopra i semi, questo io non l'avevo mai sentita e, e attendere. Secondo me invece consiste nel fare i solchi, stendere 2-3 cm di terra e torba mischiate, mettere sopra i semi, ricoprire con altri 2-3 cm di terra e torba e tutti e due i solchi poi vanno ricoperti con la paglia e ulteriormente bagnati all'occorrenza. Quindi adesso proviamo entrambe le soluzioni e vediamo poi come va. Ora qui preparo un misto di, di terra e torba, e farò i primi due solchi e qui metterò fagiolini, metto fagiolini perché non mi sono mai venuti, quindi è la prova del 9, e mentre i borlotti li metterò dall'altra parte con l'altro metodo. alleggerisco il terreno. Questo metro lo proverò l'anno prossimo anche per le patate e le proverò a fare nel cassone, oltre che terra. ecco Ora ne stendo un centimetro o due per terra lungo il solco, bagno, stendo i semi, ricopro di nuovo con lo stesso con lo stesso mix e poi li ricopro di palli. Ho dato una mezza bagnata, adesso mettiamo i fagioli nani, giusto giusto questi due solchi qui. Bene, mi avvicino, giusto per farvi vedere so se li vedete, sono questi vini lì, ho fatto le due file. Perfetto. Ora, come vi dicevo, le ricopro di nuovo con terra e torba. Messi i borlotti. Così per quattro file. Adesso la parte più divertente. Calpestato. Ma tutto questo si vince una cosa. Mi serve un assolcatore nuovo, non quello che ho costruito io, che non va bene. Quindi prossima spesa, magari puoi attaccare il trattore, appena sarà pronto, perché così si lavora meglio. Comunque, adesso stendiamo la paglia. Una balla di paglia del genere qui da me, se si trova, costa dai 2,50 euro ai 5 euro. Capite perché uso il cippato dove posso? Sono sicuro se avessi usato anche qui avrebbe fatto le veci della paglia egregiamente. Comunque, volevo seguire la lettera i consigli che ha mandato, quindi avevo questa balla di paglia, se basta, se non è un'altra, e, e cominciamo, cominciamo a stenderla. E dopo un paio di ore di lavoro, questo è il risultato. Comunque, ho predisposto la paglia. Adesso dovrò dare soltanto un'ultima innaffiata, così che la paglia mantiene fresco il terreno. E vediamo quale dei due metodi è migliore per far attecchire e germinare meglio la piantina poi il migliore dei due l'anno prossimo lo replicherò con i piselli questo è il risultato dopo un paio di ore di lavoro ho messo la paglia, adesso dovrò dare un'ultima innaffiata e poi vediamo quale delle due soluzioni favorisce la germinazione delle piantine e quale no la soluzione migliore poi verrà adottata l'anno prossimo con i piselli sperando di aver risolto i miei problemi ora Prima di chiudere il video aspettiamo il tempo che ci vuole per far germinare le prime piantine e quindi ci vediamo fra, penso, un paio di settimane. Sono passati circa 15 giorni da quando ho messo di mola tutti i semi. Nel frattempo ha piovuto abbondantemente per un paio di giorni, quindi ha fatto soltanto bene alle coltivazioni. Come vedete sono germogliati tutti nella stessa misura, anche se sono cultivar diverse. Questa a destra sono fagiolini, mentre questa a sinistra sono borlotti. Devo essere sincero, eh, non mi aspettavo un risultato diverso, fino a qui ci sono sempre arrivato anche con altri metodi, quelli classici, però se devo scegliere uno dei metodi di coltivazione preferisco quello con la torba, perché penso che alla lunga mi possa mantenere il terreno più morbido, meno soggetto a spaccature e crepe sotto il sole. Ovviamente anche la paglia fa il suo lavoro perché mi mantiene il terreno fresco. Quindi adesso vediamo nei prossimi giorni come andrà. L'articolo che ho messo sul blog contemporaneamente al video verrà aggiornato periodicamente. Quindi se poi volete vedere i risultati potete andarlo a vedere lì sul blog. E, e attendiamo. Bene, è tutto. Vi ringrazio per aver visto questo video. Mi dispiace che ultimamente ne ho pubblicati pochi, ma chi all'orto lo capisce, se sta in campagna non è che può stare lì a fare i video c'è da fare moltissimo quindi noi prepariamo anche la legna per l'inverno quindi come vedete il lavoro non manca e i video vengono dopo ne approfitto per salutare tutti voi che mi seguite in particolar modo Antonio che scrive dall'Ucraina che mi segue sin dall'inizio eh, Antonio non seguire del tutto me io sono un esperto quindi te lo dico se trovi anche altre fonti bene nel senso io quello che solo dico ma come vedi io sperimento questo vale un po' per tutti voi. Allora, vi ringrazio ancora e vi auguro una buona giornata.